e buongiorno mondo questa mattina colazione al chiosco perché ve lo dico subito perché lei ha perso a parole questa settimana e la scommessa era una colazione pagata quindi oggi paga Simona <ride> dove vi stiamo portando ma avete visto che panorami che panorami pelle d'oca sia per il fresco che per i panorami siamo in direzione Campo Imperatore nel parco naturale del Gran Sasso pelle d'oca ovviamente sopra di noi c'è la nuvolina di Fantozzi alias nuvolina di Giappino ma ce ne freghiamo e ci godiamo questi paesaggi splendidi a dopo ragazzi andiamo a mangiare gli arrosticini Direttamente dalla settimana enigmistica, non tutti sanno che in queste zone hanno girato film importantissimi come continuavano a chiamarlo Trinità, un cult e Lady Hook. L Ambientazione infatti, potete riconoscerla. Stiamo scarpinando nel far west come potete vedere, stiamo raggiungendo un punto dove hanno girato una scena di continuavano a chiamarlo Trinità e vogliamo rifare la foto di quella scena. È un po' commercialotta perché lo fanno tutti e vediamo se riusciremo a farla anche noi, visto che c'è un sacco di gente, dovremo prendere il biglietto come al supermercato, vi facciamo sapere. E non abbiamo preso l'acqua dal camper, stiamo scarpinando sotto il sole bravi festi. Ah, dopo. Sì, la foto l'abbiamo fatta ma come potete vedere dietro di noi il cielo non promette nulla di buono sentite anche che tuoni tu tu tu, tu. Eh. speriamo di riuscire a mangiarci almeno una ventina di arrosticini a testa al ristoro mucciante o l'altro appena più avanti prima che venga giù tutta questa grandine che ci sta promettendo, gli faremo sapere se siamo sopravvissuti e se abbiamo mangiato arrosticini a tutta luce. Qui si sta giocando a Shanghai con il rusticino. Dobbiamo vincere. Ma che dobbiamo? vengo io ah perché te l'ho liberato io eh io ti ho detto non togliere i fazzoletti la stiamo spaccando si è mosso. <ride> Sto aspettando perché. Senti. Chi? chi è il più forte? Io. Mi avuto solo culo perché ti ho spassato i tuoi occhiali. Vai, vai. More moments later. Ragazzi, avete visto la partita di Shanghai? Sì. <ride> Sapete chi è onesto e chi è disonesto? Ecco, quello onesto è quello che vi sta parlando in questo momento. Il disonesto è quello che ha vinto. Con i barbatrucchi. 12 no, 18 a 12. Perché hai trucciato? Ah, no, no, no, no. Tu che non sei capace. Tu hai trucciato. Io tengo. Comunque. Io che sono onesto, ho perso wow, vabbè, e pagherò la consumazione come da scommessa, però qualcuno si deve sentire in colpa, totalmente in colpa, perché ha trucciato nel gioco, se sento in colpa. chiediamole se si sente in colpa, per niente, ho vinto in modo pulito, sei convinto di quel che stai dicendo? Sì, ma quindi cosa paghi tu? mi ha detto i prossimi no questi no lo Shanghai è sempre per il futuro no lo stai dicendo tu. dopo aver perso perché i prossimi ne compro cinque forse meno qual è il camper più bello di tutti quelli in vita guarda il blu bravo la pioggia non ci ha risparmiati ha piovuto tutto il pomeriggio ma come avete visto siamo riusciti a scassarci di arrosticini al ristorio Giuliani qua alle mie spalle proprio accanto al mucciante che è quello più conosciuto ma noi ci siamo trovati comunque molto molto molto bene, il Giuliani ci ha trattato benissimo abbiamo mangiato arrosticini ottimi cotti sulle bracelle che tengono accese loro e ti gestisci la cottura tu come vuoi Ora volevamo scendere a Castel del Monte e dormire ma abbiamo pensato di rimanere qua nel parcheggio perché si sta molto bene, freschi dopo la pioggia, i camper sono andati via quasi tutti come vedete ce n'è qualcuno di qua e altri di là ma si sta bene, si sta bene quindi perché andarsene via quindi a dopo ragazzi, buonanotte Day E buongiorno mondo dove vi abbiamo lasciato ieri sera ci ritrovate in questo parcheggio super silenzioso e rilassante stanotte abbiamo dormito benissimo fin troppo fresco anche col copertino sopra abbiamo patito un po' il freddo c'erano forse 16 gradi forse, eh, 16. però è stato piacevole adesso abbiamo appena fatto colazione con questi panorami e scorci la là dietro che fa finta di niente non vuole farsi riprendere e tra poco ci prepariamo e andiamo a Castel del Monte poi ci dirigiamo un po' verso il mare per poi ritornare nell'entroterrano Siamo arrivati in uno dei borghi più belli d'Italia Castel del Monte siamo davanti alla porta Sant'Ubaldo e ragazzi c'è il sole ve lo dico sottovoce per non farlo sapere a nessuno perché è per scaramanzia Shhh, non ditelo a nessuno Chau, chau, enigmistica non tutti sanno che e ve lo dice il giappino una delle caratteristiche di Castel del Monte sono gli sporti questo è lo sport di Tollino e non sono altro che degli archi che passano sotto le case e ti portano in giro in giro per il paese questi qua della zona di via Clemente sono i più caratteristici perché sono tre uno in fila all'altro e ti portano in fila su ed è molto carino molto carino lì c'è la Simo che fa finta di niente come al solito mm. nei piani io avrei voluto vedere Santo Stefano di Sessanio ma nel giro che abbiamo pianificato abbiamo dovuto tagliarlo un po' per il clima che non ci permetteva di andare su anche lì prima di prendere la pioggia ieri quando siamo andati a mangiare gli rosticini e oggi volevamo andare giù verso il mare ma ho sbagliato uno svincolo e il navigatore ha fatto il ricalcolo, è aumentato di una ventina di chilometri il giro che dovevamo fare e casualmente siamo capitati a Santo Stefano di Sessanio casualmente, Casualmente lei non ci crede che io lo svincolo, lo ho sbagliato mica apposta e niente, cosa fai? non ti fermi e fai una passeggiata con rischio, pioggia anche oggi comunque, eh? non è che... però guardate là, che bel parcheggio dei camper che abbiamo trovato un puffo là in fondo e... E andiamo a farci sta passeggiata lei voleva andare al mare, ve lo dico se non vedete più video del Giappino è perché lei mi ha messo la testa sotto la sabbia oggi a dopo ragazzi dunque abbiamo letto che Santo Stefano è un paese che è stato abbandonato come tutti i paesi tipici delle montagne un po' isolati ma nel 2000 all'inizio del 2000 un certo Daniele si è comprato tutte le abitazioni, almeno una gran parte delle abitazioni, per ristrutturarle perché era rimasto affascinato dalla bellezza del borgo e gli spiaceva che fosse così abbandonato allora le ha messe a posto e ha fatto un sacco di B&B posti e lo chiamano albergo diffuso nel paese e, e niente, adesso stiamo andando alla Torre Medicea attraverso i vicoli ve lo faremo vedere, a dopo! Oggi il pranzo ce lo siamo guadagnato, abbiamo comprato del pecorino stagionato sei mesi a Santo Stefano di Sessanio Lei c'ha una fame ed è come ogni volta che faccio video si arrabbia perché ha già pulito il suo formaggio Il salamino che non mi ricordo dove l'abbiamo preso, bruschettine e beviamo acqua perché dopo dobbiamo guidare Quindi quando si guida non si beve ragazzi, non bevete quando guidate e soprattutto Là in fondo arriva il temporale. Buon appetito, stiamo andando al mare, ma siamo un po' tristi, un po' tristi, non tanto per il meteo, perché quello ormai sappiamo che c'è avverso, ma tiro un po' su perché sennò non mi sentite, ma soprattutto perché volevamo andare a fossa Cesia in un chiosco sul mare che fa anche area camper quindi tu parcheggi il camper c'è le docce a disposizione un po' come un mini, un mini campeggino un'area sosta camper però in questo chiosco cucinano anche il pesce abbiamo provato a chiamare perché anche il prezzo del parcheggio è molto economico e ovviamente è tutto strapieno è tutto strapieno quindi abbiamo dovuto cercare un altro posto il campeggio area e sosta non vi dico i prezzi che hanno esagerati e quindi abbiamo trovato poco dopo Torino di Sangro un campeggio che 30 euro la notte, con la corrente compresa, non è proprio economicissimo. Ma proviamo ad andare in quello. Ma era molto meglio il chiosco col pesce da mangiare. Mannaggia! Eccoci finalmente rilassati nella nostra piazzola ci meritiamo un aperitivo, birrettina peroni da muratore patatine che si sta scassando come al solito la Simo che mangia come un bufalo <ride> e io bevo solo perché adesso non devo più guidare quindi posso bere a le biciclettine lì di dietro e tra poco andiamo a vedere un pezzo di ciclabile dei trabocchi e, e decidiamo cosa cenare sono commosso, sono sulla ciclabile sulla greenway dei trabocchi la strada, la ciclovia che avrei dovuto percorrere a marzo quando mi è stato interrotto il viaggio direzione Reggio Calabria causa lavoro il lavoro innanzitutto è la prima cosa ragazzi ricordatevelo però mi era rimasta un po' qui e adesso ci siamo ma con le bici da passeggio e ci siamo arrivati solo col camper e non pedalando però un pezzettino se lo pedaliamo eh, eh Simo sei contenta? andiamo